La Via ti Plasma. Lo Spirito ti perfeziona. Dinamite! Vendetta! Sofferenza resa manifesta. Hm. Centro. Com'è il mio rapporto uccisioni morti? Il nemico è a terra, Nevino. Illuminerò la mia via. Tirami fuori. Dai, avanti. Mi sento inarrestabile. Impatto. Eccetto trionfante. È stato grandioso. Che vi guidi! È stato un onore. Mi basta solo un pugno. Che uccisione! Ciao. Siete in presenza di una leggenda?